Grazie, ringrazio anche diciamo, per quanto espresso. Volevo soltanto chiarire alcuni punti. Allora è vero, questa è una delibera quadro, nel senso, ma così è pensata e così è pensata anche a livello internazionale, come è stato ricordato, perché queste sono le azioni di sistema che noi ci impegniamo come amministrazione tutta ad attuare e sono le azioni ne necessarie per garantire in modo permanente i diritti dei bambini e degli adolescenti. Ricordo appunto che sono state individuate a livello internazionale proprio perché sono quelle azioni che ci permettono di uscire dalla logica di singole progettualità e di lavorare in termini di programma, quindi con un impegno che sia permanente. Noi, diciamo seguito a questa delibera e ci siamo già attrezzati nello specifico io ricordo che eh, l'impostazione stessa data dall'Unicef è quella di avere un meccanismo di verifica quindi periodicamente non soltanto tra sei mesi ma poi è, è anche previsto un rapporto annuale per valutare l'impatto sui bambini e gli adolescenti delle azioni che vengono poi realizzate questo fa parte proprio del meccanismo immaginato quindi è un impegno molto concreto per quanto riguarda il tema fondi e consigliera De Biase per la parte fondi però la parte fondi, scusi. E allora, noi eh, stiamo eh, ripensando e andremo appunto in direttiva la prossima settimana, come eh, dicevo prima, globalmente l'uso che Roma Capitale eh, ha fatto dei fondi dalla legge 285, che sono dei fondi molto preziosi per l'infanzia e l'adolescenza, perché sono dei fondi nazionali sui quali noi possiamo far conto. Finora, dal monitoraggio che noi abbiamo fatto delle azioni finché qui fatte, la legge 285 del 97 c'è stato un meccanismo per cui alcuni fondi venivano dati al Dipartimento Politiche Educative, alcuni fondi al Dipartimento Politiche Sociali e alcuni fondi ai municipi senza un pensiero, senza un programma che, che fosse complessivo. Quindi è chiaro che in primis i fondi disponibili verranno utilizzati per dare attuazione a questa delibera, quindi noi ci siamo mossi insieme ai consiglieri con la sindaca proprio per avere già eh, diciamo degli Molto, molto pratici per attuazione. Poi qui io volevo ricordare perché giustamente il capogruppo Ferrara faceva riferimento anche all'Unione Europea Un'altra fonte fondamentale che è anche alla base del progetto dell'Unicef è la raccomandazione della Commissione investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale e qui vengo al discorso che ci proponeva appunto il consigliere Fassina io credo che sia molto importante eh dire che dietro eh le parole che sono contenute anche in questa delibera poi ci sono dei fatti, delle azioni che noi dobbiamo fare proprio per contrastare L'impoverimento e la povertà minorile, le povertà minorili, se posso dire, non è questa la sede, ma dobbiamo appunto abbracciarle tutte, comprese le povertà educative, alla quale la sindaca stessa faceva riferimento, perché appunto il gioco è una cosa seria, come ci insegnano i ragazzini. Allora, nei pilastri appunto che eh, la Commissione ha individuato c'è proprio quello di accesso a risorse sufficienti. Quindi, noi in sede di programmazione delle politiche sociali, fin dall'inizio, con una memoria di giunta de del gennaio dello scorso anno, abbiamo detto che all'interno del piano sociale cittadino ci deve essere una parte dedicata all'infanzia e all'adolescenza, perché sappiamo anche dal punto di vista economico se non vogliamo vederlo soltanto dal punto di vista dei diritti che l'investimento sullo 03 è il migliore investimento che noi possiamo fare, perché nei primi anni di vita si, de si decide il futuro poi, delle persone, quindi l'accesso a risorse sufficienti, il fatto di avere dei meccanismi di governance come li chiamano loro, qui noi abbiamo immaginato appunto un coordinamento tra le politiche che vengono realizzate dai diversi dipartimenti e quindi c'è giustamente l'attenzione anche all'aspetto culturale e anche su questo grazie alla, alla legge 285 noi intendiamo anche una svolta precisa a favore di, di azioni culturali e per contrasto alla dispersione scolastica e poi sfruttare tutti gli strumenti e i fondi europei. Questo è un lavoro che noi già stiamo facendo e che continueremo a fare. Verremo valutati dall'impatto delle nostre azioni verremo valutati dall'impatto e quindi la novità che, ci, che questa delibera ci induce. Noi abbiamo pochissimi dati sull'infanzia e l'adolescenza a livello nazionale così come al, a livello di eh, città. Quindi stiamo facendo un'attività già in corso per riprendere riflessioni fatte dall'Istat stesso insieme al CNEL individuando nei, eh, indicatori di benessere per valutare l'impatto delle nostre azioni. Quindi questa delibera verrà sostenuta da atti concreti che abbiamo già diciamo, estradato e da risorse certe e poi da un meccanismo di valutazione d'impatto, proprio perché non vogliamo fermarci alle parole ma vogliamo avere un impatto positivo sull'attuazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti che vivono sul nostro territorio. Grazie.